Che campioni bruche robin campionissimi. Un canterino e una studiosa al piano 2 doni gascima sanno tagliare, sangi salvare bruche robin. Sono due pirati dei Mughiwara, chiamati in aiuto da Sanji, che disperato folle urlava, Robin salvami. Hanno entrambi una certezza e tanta esperienza. Brook taglia le tele con il gelo della morte, Robin usa gigantesca mano. Che pirati, Brooke e Robin vinceranno con Blachina, sia per Brooke sia per Robin, siamo tutti elettrizzati. Che pirati, Brooke e Robin, spesso sottovalutati, ma insieme vinceranno e nel mente tutti gli altri sfottono Sanji. Tu, tu, tu, tu. Ricordo che chiama One Piece lo condivide. I lupi team cercano editors. Se il video ti è piaciuto, metti un like e... Ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!